in inglese, quindi medical biotechnologies, magistrale, è prossimo alla laurea, tra l'altro si laurea in un ambito di bioingegneria in cui io sono docente e quindi ho anche il piacere di averlo con me, eh, in realtà col mio collega, ma insomma a stretto contatto e eh, possiamo partire e poi ragazzi potete intervenire ovviamente, anzi dovreste intervenire. Certamente. Allora faccio ringrazio il professore per l'introduzione e facciamo partire la presentazione. Si vede? Sì. Ok. Ciao ciao. Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Appunto introdotto dal professore, io sono Stefano Oddino e sono tutor del Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Uh, come si può vedere questi appunto sono i corsi che sono afferenti al Dipartimento di Biotecnologie e ci sono tre corsi di professioni sanitarie, un corso di laurea a ciclo unico e due corsi di laurea magistrale erogati entrambi in lingua inglese. Allora, relativamente alle professioni sanitarie afferenti al Dipartimento, appunto eh, vi afferiscono il corso di laurea in igiene dentale, il corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico e il corso di laurea in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Uh, per le professioni sanitarie al momento non è ancora uscito il bando dell'anno accademico 2020-2021, ma sappiamo che il test di ammissione si terrà in data 9 settembre 2020 e quindi al momento tutte le informazioni che vi darò sono relative al bando dell'anno accademico precedente, quindi dall'anno accademico 2019-2020 e appunto quando uscirà mh, il bando dell'anno 2020-2021 vi consiglio di consultarlo per avere informazioni più precise appunto dell'anno corrente. Allora, eh, la domanda al, di partecipazione al, per partecipare all'ingresso appunto delle professioni sanitarie deve essere fatta una domanda di partecipazione online attraverso la segreteria online, qua ho messo il link e poi intanto le slide verranno messe a disposizione. E il candidato uh, una volta che appunto fa il test per le professioni sanitarie deve, indi uh, deve indicare all'interno della domanda uh, le, uh, le, le tre preferenze appunto dei, delle professioni sanitarie a cui gli interessa l'accesso e sono appunto massimo tre preferenze. Relativamente alle prove di ammissione delle professioni sanitarie eh, abbiamo un test di 60 quesiti, sono dati 100 minuti di tempo per lo svolgimento del test e l'anno precedente appunto, avevano eh, 12 domande di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 domande di fisica e matematica. Uh, il punteggio per il test è 1,5 punti per ogni risposta esatta, c'è cioè la finalità per la risposta sbagliata di 0,4 punti e invece appunto in caso di nessuna risposta data uh, 0 punti. In questo slide invece uh, si possono vedere il numero di posti per ogni professione sanitaria appunto all'interno dell'Università di Siena. I posti sono divisi in posti per, uh, disponibili uh, per cittadini comunitari, per residenti all'estero e per il progetto Marco Polo. che comunque sono sempre uh, i posti relativi all'anno accademico precedente 2019-2020. Allora... Cominciamo appunto per presentare una delle professioni sanitarie afferenti al nostro dipartimento, che è il corso di laurea in igiene dentale. Il corso di laurea in igiene dentale è un corso a numero programmato, afferente alla classe LSNT3, che è appunto la classe delle, delle lauree in professioni sanitarie e tecniche. Il corso di laurea ha durata triennale, come appunto tutte le professioni sanitarie eh, tecniche, e la frequenza alle, a tutte le tipologie di attività formative è obbligatoria. Come detto precedentemente, il test, è, la prova di ammissione è il 9 settembre 2020, per tutte le professioni sanitarie. E L'anno scorso per igiene dentale erano previsti 14 posti per cittadini comunitari e preparati, un posto per cittadini non comunitari che residenti all'estero e un posto per il progetto Marco Polo. Uh, relativamente agli sbocchi professionali dati dal corso di igiene dentale, il corso appunto abilita alla professione di igienista dentale, L'igienista dentale può svolgere la sua attività sia per la diagnostica che per la ricerca in strutture sia pubbliche che private, strutture private come per esempio strutture convenzionate, con il sistema sanitario nazionale, eh, ma anche cliniche e centri di riabilitazione, ambulatori, dentistici e così via, e può svolgere la sua attività come dipendente o come libero professionista. Tuttavia trattandosi di una professione diciamo, nuova dal punto di vista legislativo, questa figura per ora ha trovato principalmente impiego nel settore privato, ma è probabile che comunque in futuro eh, si aprano anche maggiori strade all'interno del sistema sanitario nazionale, infatti è prevista un incremento della necessità di questa Figura professionale anche in relazione a problemi evidenziati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come per esempio le parodontopatie, le malattie del cavo orale, eh, cavo orale nelle quali appunto la figura dell'igienista dentale risulta centrale per il processo eh, sia di prevenzione che di riabilitazione appunto della, del paziente. In parte l'igienista dentale di Codasio. Uh, si occupa delle prevenzioni delle patologie del cavo oro-dentale e promuove la salute orale del paziente il fine dell'igienista dentale è la prevenzione e terapia a livello del cavo orale eh, e appunto le malattie del cavo orale possono anche avere effetti sistemici quindi è un ruolo molto importante quello dell'igienista dentale qui possiamo vedere il piano di studi del corso di laurea triennale in igiene dentale anche questo è dell'anno accademico precedente Uh, tale corso di studio si attua uh, attraverso l'apprendimento inizialmente di discipline di base appunto come fisica, biologia, biochimica, anatomia, istologia, microbiologia e successivamente anche discipline più strettamente caratterizzanti della professione come le scienze della previsione dei servizi sanitari, scienze tecniche di igiene dentale e scienze medico-chirurgiche. Uh, Durante il corso di laurea lo studente deve anche, eh, avere, deve anche acquisire la conoscenza della lingua inglese a livello B1 e fondamentale è il tirocinio a cui sono mh, assegnati 60 crediti formativi universitari e appunto eh, è rivolta dal corso di laurea particolare attenzione eh, allo svolgimento del tirocinio sia per quanto riguarda la scelta delle sedi ma anche per la tempistica e eh, la tempistica appunto in cui svolgere il tirocinio in relazione all'avanzamento del corso di studi del, appunto, dello studente. Ora lascio la parola alla mia collega che vi illustrerà altri corsi di laurea di professione sanitaria afferenti al dipartimento. Grazie Stefano. Allora, io sono Maria Chiara Medori e vi presento ora gli altri due corsi di professioni sanitarie. Quindi parliamo di tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria per fusione cardiovascolare e tecniche di laboratorio biomedico. Per quanto riguarda il primo, appartiene alla classe di laurea in professioni sanitarie tecniche e appunto abilita la professione di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria per fusione cardiovascolare, il che significa che è abilitante quindi... Mm, sostanzialmente con la laurea si può già iniziare ad entrare nel mondo del lavoro ed è quello l'obiettivo del corso di laurea cioè indirizzare subito con un'attività sostanziale di tirocinio al, al mondo del lavoro per affiancare, per essere al, a disposizione dei pazienti è un corso a numero programmato, la prova si terrà il 9 settembre 2020 come diceva Stefano appunto il bando non è ancora uscito quindi le informazioni a in cui facciamo riferimento sono quelle dell'anno accade accademico precedente e appunto L'anno scorso i posti riservati per uh, questo corso di laurea ai cittadini comunitari ed equiparati erano 10 e un posto invece per i cittadini che avevano aderito al progetto Marco Polo. La frequenza è obbligatoria per uh, tutte le attività che comprende il corso. Questa è una prospettiva del, del piano di studi che fa sempre riferimento appunto allo scorso anno e vorrei porre um, nota sull'attività sostanziale che si fa di tirocinio quindi ad esempio il primo anno sono 15 CFU, il secondo anno 18 e il terzo anno 27 il CFU corrisponde sostanzialmente all'attività che si presume uno studente faccia quindi se non erro ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro quindi potete immaginare facendo un breve calcolo quanto si dia peso appunto um, all'attività pratica e appunto il resto poi comunque comprende uh, anatomia, pronto soccorso tutto ciò che comunque uh, rientra nel, nell'ambito del cardiovascolare e della, della circolazione per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali uh, appunto il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria per fusione cardiovascolare viene definito come l'operatore sanitario che con questa abilitante, uh, è responsabile, quindi ha un ruolo di responsabilità um, per, um, in tutti gli ambiti che comprendono questo: in tutti questi ambiti tecnici, tecnici quindi per fusione cardiovascolare ed ex, extracorporea, emodinamica, elettrofisiologia e elettrocardiografia. Principalmente gli sbocchi uh, professionali si, si trovano in ospedali e casi di cura specializzati, ma anche in istituti, cliniche e insomma, policlinici universitari, uh, dove sono appunto dotati di, di centri di cardiochirurgia, uh, di cardiologia o anche centri di oncologia. E passiamo ora al tecnico di laboratorio, anche questo appunto appartiene alle classi di laurea di professioni sanitarie, quindi anche questo prevede un, uh, un corso a numero programmato, quella uh, prova si terrà sempre il 9 settembre 2020 e mh, per fare insomma, un collegamento possiamo vedere che lo scorso anno i posti disponibili a Siena erano 13 riservati ai cittadini comunitari e equiparati, um, uno per i cittadini non comunitari residenti all'estero ed uno sempre per i cittadini che hanno aderito al progetto Marco Polo. E anche questo corso di laurea, eh, come professione sanitaria, abilita la professione di tecnico di laboratorio biomedico e la frequenza è obbligatoria in, uh, in tutti i casi, in tutte le, insomma, uh, tutto ciò che, che comprende il corso. Uh, questo è un piano di studi sempre dello scorso anno, quindi a durata triennale, Uh, prevede l'acquisizione di 180 CFU suddivisi appunto nei tre anni e anche in questo caso le ore pratiche sono, sono molte comunque per permettere che l'area sia in grado di svolgere in autonomia e con responsabilità la sua attività in un laboratorio di analisi e, e di ricerca ehm... manca Scusate. Ok, sì, scusate, manca. E, appunto, per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, eh, sempre viene il tecnico di laboratorio biomedico viene definito come un operatore sanitario che svolge attività biomediche e biotecnologiche in laboratori di, di analisi di ricerca pubblici o privati. Quindi mh, è importantissima per questo motivo l'attività di tirocinio e principalmente uh, si hanno degli sbocchi in tutte le strutture sanitarie pubbliche o uh, private in cui vengono offerti questi servizi di, di analisi biomediche e biotecnologiche. E passo ora invece a parlarvi del um, corso di laurea magistrale di Genetic Counselor, Io sono una studentessa appunto di, di Genetic Counselor e questo rientra nelle classi di laurea LM9, quindi tutte le biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche. È un corso erogato in lingua inglese, quindi tutto viene svolto in lingua inglese, ehm, lezioni, testi, eh, eccetto magari il tirocinio che essendo svolto ehm, a Siena o comunque mh, avendo dei pazienti italiani si parla in italiano sostanzialmente e um, lo studente è tenuto a frequentare il 75% delle, delle attività didattiche e, um, per quanto, nella, slide, sì, okay, nella slide successiva ci sono appunto i requisiti di, di ammissione quindi um, queste sono le, le classi di laurea che permettono un'ammissione diretta e quindi appunto sono elencate biotecnologie, scienze biologiche e, e le seguenti e vengono ammessi anche gli studenti che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero ritenuto idoneo e poi possono anche essere ammessi degli studenti provenienti da altre classi di laurea ma mh, ci deve essere comunque una valutazione iniziale quindi si tiene di conto il voto di laurea e anche l'acquisizione di determinati CFU che potete vedere nella, nella slide e anche gli studenti uh, non ancora in possesso della laurea triennale possono fare domanda di ammissione e possono accedere al corso una volta che il, il percorso precedente comunque è stato completato e sempre avendo una, una valutazione, comunque il, il corso, quindi, appunto, è ad accesso libero, previa acquisizione dei requisiti curriculari e verifica della preparazione iniziale. Il numero di studenti ammessi uh, al corso di laurea però è programmato in base alla disponibilità, in quanto appunto bisogna tener conto del, delle strutture, dei docenti e delle alle didattiche. E vorrei fare una cosa sui docenti, in quanto appunto essendo lavorato in lingua inglese, molti dei, dei docenti sono stranieri, quindi sono counselor uh, che lavorano a tempo pieno, che vengono come, come ospiti um, per, uh, per alcuni giorni, per, in, in alcune occasioni, per... Uh, insegnarci per, uh, ancora meglio come com può essere il lavoro e quindi anche per fare un parallelo tra il lavoro italiano e quello straniero. E, um, la domanda di valutazione per l'accesso va presentata entro il 20 dicembre 2020. coloro che po È non po necessario un, uh, un livello di inglese di lingua B2. Nel caso non, qualcuno non possedesse la, la certificazione di lingua B2, comunque si può sempre acquisire uh, attraverso il CLA, quindi il centro linguistico di Ateneo, e prima della fine comunque del corso di laurea. Questo è, sì, Questo è il, il piano di studi, quindi appunto sono due anni uh, per l'acquisizione di 120 CFU. E come potete vedere, si dà molto uh, spazio ai principi di genetica e della genetica medica per il primo anno. Poi, uh, già dal, dal secondo semestre del primo anno, ma anche soprattutto nel secondo anno, verranno affrontati uh, gli ambiti della consulenza genetica, soprattutto prenatale, preconcezionale, pediatrico e dell'adulto. Um, durante il secondo anno, lo studente acquisirà inoltre le basi, le tecniche del counseling, che appunto sono uh, l'aspetto più, più importante. E, mh, infine, per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, il principale, il principale compito del Genetic Counselor è quello di affiancare il matico genetista, soprattutto per quanto riguarda consulenze prenatali, preconcezionali o per infertilità o consulenze in ambito oncologico. Uh, L'unica diciamo, um, la, unica divisione è, sono le consulenze in cui non è prevista l'effettuazione di una valutazione clinica al paziente e una diagnosi clinica, intanto quello è compito del, del medico genetista. Quindi uh, lo sbocco professionale sia principalmente in enti pubblici e privati che offrono una consulenza genetica. E con questo ho concluso, quindi ti passo la parola a Stefano. Grazie. Grazie per la presentazione e ora appunto andrò a parlare dell'altra magistrale, eh, corso laurea magistrale che afferisce sempre al dipartimento che è la laurea magistrale in Medical Biotechnologies. Anche questa è una classe di laurea magistrale afferente alla classe LM9, quindi di biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche. Il corso è erogato completamente in lingua inglese, dunque lezioni ma anche materiale didattico come diapositive o i paper su quale studiare o anche la tesi appunto deve essere svolta in lingua inglese. Uh, lo studente, inoltre al corso di laurea, è tenuto a frequentare almeno il 70% delle attività didattiche del corso. Relativamente ai requisiti di ammissione al corso di laurea in Medical Biotechnologies, il requisito di ammissione è la laurea in Biotecnologie, dunque la con la laurea in Biotecnologie hai accesso diretto al corso di laurea in Medical Biotechnologies. Uh, anche studenti extracomunitari appunto con uh, possesso di studio, uh, di, con di studio di tenuto in idoneo possono accedere al corso o comunque qualunque altro studente con laurea di primo o secondo livello che appunto uh, con possesso di 40 crediti formativi universitari se nei seguenti settori scientifico disciplinari che come si può vedere sono prevalentemente in settori bio e in settori med che generalmente sono acquisiti con laurea appunto, anche in uh, biologia e permettono l'accesso al corso di laurea perché servono questi 40 crediti formativi nei settori. Uh, relativamente agli sbocchi occupazionali offerti dal, dal corso di laurea gli sbocchi occupazionali uh, sono, maggior, sono maggiormente individuabili in aziende in strutture del sistema nazionale, eh, sanitario nazionale in aziende ospedaliere e laboratori specializzati pubblici e privati ma anche università e enti, enti di ricerca inoltre nell'industria biotecnologica nella, nella diagnostica e nell'industria farmaceutica Dunque, uh, Appunto, il laureato in medical uh, biotechnologies uh, si occuperà ma prevalentemente l'attività è rivolta al settore della ricerca e sviluppo, appunto, sia in sistemi pubblici sia nell'università nel pubblico, ma anche nel privato e nell'industria. Ma anche può trovare sbocco anche in uh, enti preposti all'elaborazione di normative sanitarie e brevettuali nel settore delle biotecnologie. Um, qua è riportato appunto come potete vedere il piano di studi dell'anno accademico 2019-2020 comunque dovrebbe rimanere uguale anche per, per l'anno successivo comunque sono informazioni che poi troverete una volta usciti i bandi dei vari corsi di laurea e appunto, come si può vedere dal piano di studi, è molto incentrato nel campo dell'oncologia con approccio molecolare, ma anche, dal, ma anche sulla microbiologia e sulla virologia, virologia molecolare, sul drug discovery, la vaccinologia, eh, anche sull'aspetto clinico e anche c'è un importante esame di, che riguarda l'ambito anche bioinformatico di 7 crediti. Uh, dunque il, quali sono gli obiettivi che si pone appunto il corso di laurea il corso di laurea attraverso questo piano di studi si pone l'obiettivo di fornire al, um, allo studente una volta laureato uh, conoscenze sulla morfologia e sul funzionamento dell'organismo e sulla clinica e sui meccanismi molecolari delle più importanti patologie dell'organismo umano anche, uh, e, Inoltre è anche importante il focus nel, nell'interazione che c'è tra i microrganismi e l'organismo umano e dunque anche sull'immunologia e come l'organismo reagisce, eh, reagisce umano reagisce ai microrganismi. E importante è anche il focus sull'applicazione delle biotecnologie nella diagnosi e terapia delle malattie oncologiche, dunque questo corso permette di saper utilizzare le principali metodologie biotecnologiche molecolari e cellulari per lo studio anche di farmaci, biofarmaci, per la diagnostica, per i vaccini e a scopo terapeutico. Uh, come si può vedere, molto importante all'interno del corso di laurea American Biotechnologies è la tesi, che la tesi è di tipo sperimentale, dunque non, non è prevista una tesi compilativa all'interno del corso di laurea. e Infatti, uh, generalmente la tesi è svolta nel secondo anno del corso di laurea, e infatti le lezioni sono disposte in modo tale da permettere allo studente durante il secondo anno di frequentare il laboratorio questo universitario un aziendale in cui, fa, in cui effettuare l'internato di tesi inoltre eh, il corso di laurea permette anche di ottenere il uh, double degree perché è infatti attivo un programma di collaborazione con l'università di Siviglia Spagna eh, che permette di conseguire il uh, doppio titolo infatti ehm, gli studenti che completeranno il percorso con successo, oltre al diploma di laurea in Medical Biotechnologies, conseguiranno anche il Master in Investigazione Medica e Sperimentale dell'Università di Siviglia. Uh, L'anno scorso, mh, dal bando, erano presenti due posti appunto per ottenere, eh, per ottenere questo, il double degree con l'Università di Siviglia. Andrò a rappresentare l'ultimo corso afferente al dipartimento, appunto un corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM46, che è la classe di odontoriatria e protesi dentaria. Il corso in dentistry ha una durata di sei anni ed è erogato completamente in lingua inglese. La, il corso di studi a frequenza obbligatoria e appunto lo studente è tenuto a frequentare almeno il 75% delle ore previste per ogni singolo, in, per ogni singolo insegnamento mentre nei, nel caso di tirocini o laboratori la frequenza è fondamentale nel 100% delle ore um, il, inoltre uh, il corso di laurea Uh, a una prova di ammissione perché appunto un corso di laurea è il numero programmato e la prova di ammissione sarà in data 10 settembre 2020 anche in questo caso non è ancora uscito il bando quindi diciamo, farò riferimento alle informazioni dell'anno precedente e comunque per partecipare è richiesta la certificazione della conoscenza, B2, a, della conoscenza inglese a livello B2 e sul centro linguistico Dateneo è possibile appunto vedere i vari tipi di certificazioni che sono riconosciute, comunque le principali come Cambridge sono riconosciute ovviamente. Um, la domanda per la partecipazione alla prova d'ammissione deve essere fatta online tramite il portale Università Italy. Um, dunque, appunto, nell'anno precedente, per la prova ammissione, erano previsti 28 posti per i cittadini comunitari e non comunitari eh, e 12 posti per i cittadini non comunitari residenti all'estero. La prova di ammissione diciamo, segue le stesse modalità della, mh, della prova di ammissione delle professioni sanitarie. Quindi 60 quesiti con 5 opzioni di risposta, una sola esatta e sempre un punto e mezzo se la risposta è esatta, meno 0,4 se è sbagliato e 0 se, se lo studente appunto non dà nessuna risposta. I quesiti, anche in questo caso 12 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica, e anche in questo caso. 100 minuti, eh, sono forniti allo studente, 100 minuti per lo, eh, per lo svolgimento della prova. Relativamente alle um, competenze e agli sbocchi occupazionali offerti dal corso di laurea in Dentistry, eh, il laureato magistrale svolge attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia delle malattie anomalie congene, congenite acquisite a livello dei denti, della bocca e del manco stramacellare, di, del stramacellare e dei mh, relativi tessuti. Uh, L'odontoiatra infatti si occupa della riabilitazione odontoiatrica e prescrive tutti i medicamenti e uh, i presidi, necessa um, presidi necessari, inoltre progetta, verifica e inserisce uh, i manufatti protesici odontoiatrici. Uh, la laurea in dentistry uh, permette di esercitare la libera professione di non ovviamente dopo l'iscrizione all'albo all professionale per superamento dell'esame uh, richiesto per l'iscrizione all'albo. Uh, inoltre la figura può anche svolgere attività dirigenziali a livello del sistema sanitario nazionale e una volta um, laureato può, lo studente può anche decidere di proseguire gli studi attraverso... Uh, scuole di specializzazione, uh, master di primo e secondo livello e dottorati di ricerca. Relativamente al piano di studi, ho lasciato il link, che appunto, poi è possibile consultare, le slide verranno rese pubbliche, appunto, durata di sei anni, 360 crediti formativi universitari devono essere conseguiti durante il uh, corso di studio, e appunto gli obiettivi del corso di laurea eh, che questo corso di laurea si propone è quello di fornire conoscenze, ehm, inizialmente le conoscenze basilari nell'ambito delle discipline biomediche, eh, finalizzate appunto la comprensione, di, alla comprensione dei meccanismi e processi terapeutici e prospettive diagnostiche delle patologie, mentre le conoscenze più specifiche relative alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie e anomalie, anomalie all'interno dell'apparato stomato stomatognatico vengono rafforzate dal terzo al quinto anno dove appunto c'è una preparazione più specifica eh, lungo tutto il percorso formativo il corso e corso di laurea agli insegnamenti teorici trovano poi applicazione e verifica nelle attività di tirocinio pratico che sono fondamentali per la preparazione appunto eh, dell'esercizio e della professione di odontoiatra Uh, sono anche appunto presenti uh, dei corsi riservati a, uh, um, al tirocinio dunque esperienze cliniche uh, nei servizi sanitari ma anche sessioni culturali in piccoli gruppi esercitazioni e simulazioni in laboratorio e l'Ateneo si avvale inoltre di convenzioni con aziende sanitarie pubbliche o private per l'ottenimento di tali crediti riservati ai tirocini con questo dunque Finita la presentazione dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento, appunto. Questi sei corsi. Sì, bene, grazie, grazie, Stefano. Grazie, Maria Chiara, della illustrazione precisa e attenta. Io eh, non so quanto sia possibile lasciare la parola agli studenti, io sono a disposizione anche per dare delle spiegazioni più dettagliate anche di approfondire un po', ecco. Eh, sì, prof, c'è una domanda, chiedono come funziona per la scelta dell'internato di tesi. Eh, ma in quale... Comunque, generalmente, per i corsi di laurea in generale per l'internato di tesi, una persona fa richiesta all'insegnamento diciamo, che gli interessa, che ha seguito, richiesta al professore e in base alla disponibilità del professore, se appunto ha posto disponibile, eh, lo studente poi può effettuare l'internato di tesi con il professore cui ha fatto richiesta. Comunque è lo studente che in base a ciò che gli interessa, alle sue anche attitudini, richiede al professore appunto la possibilità di svolgere l'internato di tesi Relativamente alle sue linee di ricerca. Perfetto, giusto. Chiedono, um, buonasera, l'accesso al corso Medical Biotechnologies è libero o richiede un test? Allora, uh, l'accesso è libero, cioè, mh, però, uh, come appunto diceva anche la collega in uh, Genetic Counselor, uh, ogni anno ci sono, diciamo, in base, perché appunto anche in questo caso la tesi sperimentale, in base alle, mh, alle disponibilità di, post, eh, di posti, delle, delle, delle strutture di dati, appunto, anche base alla disponibilità dei professori per l'internato, diciamo viene è un numero di persone che possono immatricolarsi e se il numero di richieste è superiore al numero, ai posti disponibili, allora... In quel caso diciamo, viene fatta una valutazione dello studente, per una, viene fatto un test, ma comunque a quanto sappia non penso sia mai stato fatto per ora. No, negli ultimi anni non è mai stato fatto, okay. direi che arriviamo a un numero soddisfacente di studenti, ma eh, non superiamo la capienza dei vari, dei vari docenti. Insomma. faccio una domanda per, eh, ehm. domande, sì, su genetic counselor sono previste nelle lauree magistrali quante ore di pratica scusami sono previste nelle lauree magistrali di per uh, genetic counselor sì. se non leggo male giusto allora in totale non saprei comunque molte perché già nel primo uh, nel primo trimestre o comunque sono nel piano di studi cioè sempre facendo Um, il, um, il calcolo tra CFU e um, ora insomma um, ad esempio nel secondo, nel secondo semestre il secondo anno scusate sono 250 per il primo semestre e 300 per uh, il secondo che uh, comprende comunque anche la, la tesi e quindi appunto sono tante e principalmente il tirocinio viene svolto uh, nel reparto di genetica medica dell'ospedale di Siena e quindi si offre anche il medico genetista inizialmente comunque per mh, capire un po' qual è il, il, loro, il, il ruolo del genetic counselor, come si comporta il medico genetista e come si costruisce il rapporto col paziente e poi mano a mano come, si, uh, come ci si prende un po' più la mano insomma si inizia a anche a costruire l'arbero genealogico e a volte può capitare di, di prendere alcuni dati del paziente e quindi insomma nel, nel corso dei mesi l'evoluzione delle responsabilità è abbastanza abbastanza grande, diciamo, insomma. e poi eh, a volte si può fare anche il tirocinio eh, fuori cioè, sul, sul territorio ad esempio io ho seguito principalmente consulenze prenatali e quindi non, non le ho svolte soltanto a Siena ma anche in tutta l'area, um, l'area vasta, credo che si chiami area vasta est, quindi anche Arezzo e tutti gli ospedali che fornivano consulenza genetica prenatale. Quindi, insomma, l'attività del tirocinio è, è molta. Molta e spesso cercano anche di concentrare le lezioni uh, in, uh, in determinati giorni in modo da dare più spazio al tirocinio in modo da poter seguire di più le, le consulenze e poterle eseguire magari anche nel tempo perché spesso i pazienti ritornano quindi si dà occasione appunto di avere un percorso completo e parte del tirocinio, inoltre viene svolto anche in laboratorio non come didattica, quindi non, non si può prendere in mano insomma, la pipetta per dire banalmente eh, più conoscitivo per conoscere le, le tecniche per, perché magari se il paziente lo chiede lo, il counselor deve saper spiegare in cosa consiste un determinato esperimento, una determinata tecnica, insomma l'esame che si va a fare. Spero di essere stata esaustiva. Ringraziano. Un'altra domanda. Va bene una laurea in biotecnologie presa in un altro ateneo per accedere alla magistrale? Sì, sì posso rispondere immediatamente? Oh. Sì. Sì, Mentre la eh, di fisiopatologia, intervengo io. Ha chiesto un po' quali sono eh, le attività di tirocinio nella laurea di fisiopatologia cardiocircolatoria, vero? Sì, sì, ha scritto una Sofia. Sì, eh, in quello io ho, ho particolare esperienza, non tanto di tirocinio, perché io mi occupo di bioingegneria e di metodi quantitativi però eh, in quel corso di laurea sono stato presidente fino all'anno scorso quindi conosco molto bene il corso di laurea e eh, posso affermare che le ore di tirocinio dunque il tirocinio comincia al secondo semestre del primo anno e eh, si protrae per il secondo e il terzo anno per tutti e due per tutti i due semestri è una cosa impegnativa ma non prevede le notti molto spesso è legato a attività nemmeno pomeridiana mattutina perché eh, in qualche modo eh, si deve avere presenza in sala operatoria quasi sempre non esclusivamente perché il tecnico di fisiopatologia noi chiamiamo comunemente perfusionista anche se è un, una abbreviazione per evitare di declinare tutto il corso che è molto lungo eh, si svolge prevalentemente questo corso in, in ambito cardiochirurgico però tuttavia abbiamo anche ambiti eh, cardiologici quindi eh, sono momenti non direttamente a contatto col paziente anche se ai primi anni ovviamente il contatto non c'è ma si lavora in ambiti di laboratorio e anche ci sono delle sale attrezzate di laboratorio il tirocinio ovviamente è fondamentale mh, c'è una responsabile di tirocinio che si chiama Deborah Castellani e potete contattarla, è una docente del corso, lei è molto contenta di darvi tutte le informazioni dettagliate. Deborah.castellani.chiocciolaunisi.it e la trovate facilmente sul sito. C'era un'altra domanda in cui chiedevano... Se l'attività di tirocinio, no, scusate, per Medical Biotechnology si può fare il tirocinio all'estero? Allora, questo rispondo io, e sì, per esempio da noi in quest'anno a Cremio ci sono stati due studenti che uh, appunto anche hanno usato anche il, um, il progetto del double degree per uh, fare il tirocinio all'estero, appunto all'università all di Siviglia. e in questo caso appunto c'è anche il doppio vantaggio perché ti permette anche poi di, di ottenere questo doppio titolo, quindi anche più incentivato. Uh, poi ovviamente c'è stato il problema del Covid e non so come si è andata avanti, però um, in linea teorica è anche una cosa molto incentivata. Ci sono altre domande? No, non mi sembra che... No, al momento no. No, forse sì. Eh, L'ultima, la... non so se è stato, stato risposto... ...doltre riguardo parte di fisiopatologia circolatoria, l'operatore sanitario formato si occuperà della diagnostica con i pazienti nel reparto di cardiologia, oppure le sue mansioni sono puramente tecniche? Eh, sì, allora qui posso parlare io, eh, sempre con la, la mia esperienza. Beh, il, è un tecnico fondamentalmente, però ha un rapporto stretto con gli operatori sanitari, ovviamente. Non solo, soprattutto in ambito eh, cardiochirurgico, quindi il contatto è con anestesisti e cardiochirurghi. È un tecnico altamente specializzato, proprio perché si occupa di apparecchiature salvavita, si occupa di circolazione stracorporea, quindi chiamiamolo cuore artificiale, un sistema di eh, mantenimento della circolazione in forma artificiale, di respirazione artificiale, quindi ora eh, ne abbiamo sentito parlare tanto in questo periodo, ventilatori artificiali, eh, ossigenatori, quindi si occupa di eh, mantenere i livelli tecnologici sufficienti alla vitalità del paziente durante l'intervento cardiochirurgico e un po' prima, un po' dopo e durante l'intervento cardiochirurgico. Quindi ha una funzione prettamente tecnica, ovviamente non si sostituisce agli operatori sanitari, medico e anestesista, ma lo li coadiua in maniera molto attenta. Per fare un esempio, eh, non so, aiuta i chirurghi nello scegliere le cannule che sono eh, idonee a poter incannulare il paziente in modo tale da ventilarlo in maniera corretta o, di, o da perfonderlo, si dice, in maniera corretta. Quindi ha una funzione importante. Eh, tipicamente io vedo che i ragazzi si affacciano a questa professione eh, all'inizio un po' titubanti, ma poi si appassionano e diventano e diventa parte della loro vita. Io posso dire come... I ragazzi che li vedo al primo anno perché io insegno al primo anno e poi li vedo al terzo anno hanno acquisito una professionalità pazzesca in tre anni sono maturati in maniera molto molto forte e questo e questo comunque è una prerogativa di tutte le professioni sanitarie quindi eh, generalmente sono tre anni quelli di base che sono molto molto intensi poi la magistrale dà una grande specializzazione in questo caso la magistrale non è a Siena ma è presso altri ambienti, ma le magistrali delle professioni sanitarie in senso stretto danno una formazione non così professionale, una formazione dirigenziale, quindi più di, di tipo tecnico-amministrativo che di tipo operativo. Quindi è difficile che un tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, l'ho coniugato tutto, prenda una laurea magistrale. Ci sono i nostri docenti che sono laureati in, in ambito magistrale, docenti professionalizzati. Ok, sono stato, spero di essere stato chiaro. Sì, ce n'è un'altra. Per quanto riguarda la certificazione, se è per Medical Bi Biotechnology, se è possibile prenderla dopo l'immatricolazione o, o un, un requisito necessario per l'immatricolazione? Allora, eh, la certificazione B2 eh, quando sono matricolata io non era un requisito necessario, io appunto l'ho ottenuta eh, durante lo svolgimento, e anche ora facendo riferimento appunto al um, regolamento didattico. È, non è un requisito necessario ma è, appunto deve essere conseguita durante il corso di laurea, durante i due anni e può essere conseguita attraverso il centro linguistico d'Ateneo che mette a disposizione mh, numerosi corsi per ottenere l'idoneità. Però potrebbe essere perché ancora mh, non è uscito il regolamento di quest'anno. Potrebbe um, conviene comunque controllare uh, per vedere che magari non venga poi messa requisito d'ingresso, comunque all'anno accademico, um, a quest'anno accademico, eh, non era requisito d'ingresso il B2 di inglese, poi in futuro non lo so, però um, al momento uh, non, uh, non è necessario e può essere conseguito durante il corso di laurea. Le qualche... domande? Sì. Vista? sì. Se, abilita... se la laurea in Genetic Counselor abilita direttamente al lavoro o bisogna prima iscriversi all'albo dei biologi? No, non è abilitante al lavoro e quindi è necessario appunto iscriversi all'albo dei biologi e essendo comunque una classe di laurea LM9 non, non dà problemi da questo fronte. E vorrei aggiungere inoltre che da poco tempo è nata inoltre un'associazione italiana di Genetic Counselor in quanto appunto essendo pochi eh, è nata di recente e mh, insomma sta dando anche quella cerca di dare una spinta per un, un maggior riconoscimento del, della figura un'altra sempre biotecnologia è possibile iscriversi a medical biotecnologist ha una laurea triennale in biotecnologie, sì sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, con la laurea trenale in biotecnologie c'è l'accesso diretto al corso, quindi non c'è nessun problema. Per genetic cancer, se è necessario la certificazione inglese eh, sempre prima o dopo l'ammissione? Sì, il, il discorso della certificazione inglese è lo stesso che è stato fatto per Maddy Caspario Technology, quindi eh, si può... Sì, è meglio comunque avere sempre la certificazione, in quanto appunto tutto il corso verrà svolto in inglese, quindi è meglio avere un inglese fluente anche per le conversazioni con i docenti. Eh, però l'essenziale, almeno, almeno fino allo scorso anno, era averlo entro la fine del, del percorso. E inoltre poi volevo dire: insomma, che sul cloud, comunque sul sito del, del centro linguistico è disponibile tutta la lista poi dei. Um, dei riconoscimenti dei test che vengono riconosciuti oltre a poter fare l'esame con il CLA. Quindi, se insomma uno avesse già la certificazione per il Cambridge o qualcos'altro, può sempre chiedere il riconoscimento di quello. Sì, c'è una domanda che chiede se il test di ammissione per tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare fa parte delle professioni sanitarie e la risposta è sì, perché appunto, sì. Sì, è sempre quello. Io posso aggiungere qualcosa su questo aspetto. Allora, per i test di ammissione voi avete la possibilità di scegliere tre corsi di laurea. Eh, test di ammissione alle lauree triennali ovviamente. Eh, ovviamente dovete mh, fare una prima scelta una seconda scelta una terza, una terza scelta ora qui dipende qual è la vostra voglia di entrare eh, nonostante eh, non, eh, en non abbiate la possibilità di entrare nella prima scelta eh, generalmente ovviamente la prima scelta è quella che, che appassiona che uno sceglie perché vorrebbe fare, che so, il fisioterapista o qualcosa del genere. Tuttavia, la seconda scelta è importante perché molto spesso ci sono dei corsi di laurea delle professioni sanitarie che non sono così frequentati. Uno di questi è eh, fisiopatologia, appunto tecniche di fisiopatologia per fusione. Eh, perché? Perché eh, un po' non è molto conosciuta, un po' il timore di entrare in un ambiente un po' particolare che è quello... Cardio chirurgico, quello insomma di ambienti dove c'è sangue, insomma dove ci sono situazioni che non tutti sono portati a svolgere questa professione. Io comunque consiglio sempre di io consiglio anche di farlo come prima scelta, ovviamente, ma consiglio di sceglierlo come seconda scelta, perché non è mai saturato. Nonostante ci siano dieci posti, eh, non, non è saturato, cioè le domande sono minori di quelle di dieci. Quindi è un modo magari anche per chi eh, vuole transitare per un po', per un anno eh, all'interno dell'università eh, al primo anno in cui, non so, magari eh, si fanno comunque delle materie di base che servono anche per gli altri corsi. Io immagino per esempio che molti, molti, molti vogliono entrare a fisioterapia che ha un numero chiuso abbastanza stretto, nel senso sono parecchi ma è difficile entrare a fisioterapia quindi magari fare come seconda scelta tecniche di fisiopatologia cardiocicolatoria poi lo dico anche interessato perché poi alla fine molti di questi studenti che sono arrivati come seconda scelta non entrati in altri corsi di laurea ci rimangono perché si appassionano talmente che ci rimangono quindi scoprono un mondo che non conoscevano e, e lo gradiscono quindi è una cosa che consiglio comunque mi zitto insomma, ho finito di fare questa considerazione. La terza scelta è, è quasi inutile, nel senso che di solito uno fa infermieristica perché il numero no, è sempre disponibile quasi, infermieristica non è, non è quasi a numero chiuso, insomma, entrano quasi tutti. Quindi, come terza scelta uno dice anche se ho fatto i quiz male, male che vada faccio infermieristica. Non sempre ci si riesce, ma in qualche modo infermeristi, non perché sia di serie B eh. non intendiamoci bene è solamente che è un modo per entrare, quasi non a numero chiuso ok, okay. Eh, non lo so ci sono altre domande se non ci sono altre domande possiamo anche chiudere no, io non vedo altre domande altre allora ringraziamo, ringraziamo tutti, ringrazio tutti i ragazzi intervenuti, ragazzi delle scuole superiori, chi magari ha già, ha già svolto anche qualche cosa all'università e vuole rientrare o vuole fare i corsi di laurea magistrale, ringrazio i ragazzi, di, ragazzi tutor, Stefano Audino, Maria Chiara, insomma ringrazio tutti, e lasciamo agli studenti una registrazione e la nostra disponibilità a uh, dare aiuto come quando vogliono uh, e eventuali ulteriori informazioni dando anche come riferimenti i vari responsabili dei vari corsi di laurea che magari potranno approfondire maggiormente alcuni aspetti uh, di loro interesse. Ok. Perfetto. Bene. Arrivederci a tutti, io vi saluto e... Grazie. Fatemi bene, Grazie. speriamo Grazie. di vederci di persona presto. Eh?